Ti sei mai chiesto come mai sei povero di tempo e denaro? Ti sei mai domandato come pensano e agiscono le persone finanziariamente benestanti? E naturalmente non intendo quel dipendente, autonomo, imprenditore che sta dentro l'azienda o comunque lavora 10, 12, 16 ore al giorno che altrimenti non guadagnerebbe. Ma quelle persone veramente benestanti che oltre ai soldi prima di tutto hanno il tempo e la possibilità di decidere come usare il proprio tempo. Lo so, questa intro sarà un po' difficile da mandare giù però molti, ma è la realtà. Bentornati amici in questo nuovo video sulle abitudini che ti renderanno ricco o povero se le applicherai o meno nella vita quotidiana. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare gli avvisi così non vi perderete i miei prossimi video. partiamo con un esempio semplicissimo diciamo che vorresti diventare un pilota un atleta musicista eccetera cosa faresti da dove inizieresti naturalmente dalla teoria cioè la formazione sapere le basi le regole le tecniche i trucchi dopodiché partirai con la ricerca dei mezzi e strumenti e solo in seguito con l'allenamento graduale costante e pianificato giusto cioè se vuoi raggiungere un determinato obiettivo diventare esperto in qualcosa devi studiare devi allenarti faticare investire in mezzi e strumenti e soltanto dopo diverso tempo potrai davvero dire di esserci riuscito ed essere un pro. Ecco quindi che oggi vediamo le basi, cioè alcune abitudini fondamentali delle persone ricche che possono aiutare anche te a raggiungere la ricchezza. La prima è la pianificazione finanziaria, cioè gestire attivamente i propri soldi e avere un piano finanziario per raggiungere i propri obiettivi di investimento a lungo termine. La seconda è il risparmio, cioè imparare a risparmiare regolarmente e a investire in modo intelligente. Se non sai da dove iniziare, vi ricordo che in descrizione trovate il webinar del Cashflow Setup Team che vi guida e supporta step by step, anche se parti da zero e non hai esperienza, non perdertelo. Numero 3, educazione finanziaria, cioè imparare le basi della finanza personale e dell'investimento. La quarta è la determinazione, cioè lavorare duramente e impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi finanziari. La quinta è il networking, cioè la rete, costruire relazioni, opportunità di business e investimento. La sesta abitudine è il pensiero lungimirante, ovvero guardare oltre il breve termine e pianificare il futuro. La settima abitudine è la versatilità, cioè essere pronti a cambiare e adattarsi ai cambiamenti del mercato e del mondo degli affari. Numero 8. Continua formazione, ovvero mantenere una mentalità aperta e continuare a imparare e a crescere come investitore è indispensabile pensabile. Queste sono solo alcune delle abitudini che possono aiutarti a raggiungere la ricchezza, ma non esiste una formula magica per diventare ricchi. La chiave per il successo finanziario è una combinazione di fattori, tra cui duro lavoro, pianificazione e decisioni finanziarie sagge. Non scordarti di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare gli avvisi. Al prossimo video!